Una situazione nella quale, se sì, questo continua, con una, eh, sub, eh, un subinvestimento e con eh, tutti gli insegnanti che diventano più, più vecchi, c'è un momento nel quale eh, la qualità dell'educazione eh, può essere eh, meno di quella che è necessaria per eh, essere nella concorrenza, nella, nella modernità, nella produttività, eccetera, e, e anche perché i bisogni cambiano, eh? e se non abbiamo eh, insegnanti più giovani, non è soltanto una questione generazionale, c'è anche una questione di sostanza, di essere familiarizzati con tutte le, le questioni di, eh, di innovazione, le questioni della nuova e rivoluzione industriale, la questione della di, dei digitali, che questo naturalmente è molto, fi, molto più eh, familiare, molto più facile, molto quasi, quasi genetico con i giovani e naturalmente non è il caso con i più vecchi.